Ciao, sono Davide Leonissi e um, sono un ex allumna Web Valley che ho frequentato nel, nel 2014. Um, sto facendo questo video perché uh, Web Valley ha fatto una grossa differenza nella mia vita. Era l'estate prima del, della quinta liceo e um, mi sono ritrovato catapultato eh, in Trentino a fare per queste tre settimane ad imparare cose nuove riguardo a, alla programmazione al computer e uh, riguardo a uh, biologia, un argomento completamente nuovo uh, per me. Um, e um, In quelle tre settimane non solo ho imparato un sacco di cose, ma ho anche avuto la possibilità di confrontarmi con eh, studenti di tutto il mondo, che è stata la cosa più importante per me, perché um, non mi era mai capitato di uh, sentire Uh, studenti di l'anno prossimo andrò ad Harvard piuttosto che a Princeton e devo dire che uh, mi ha veramente aperto la mente, um, mi ha fatto vedere le possibilità che non, non pensavo esistessero e, e, e quindi è stato per questo che... Um, quando a luglio ho fatto Open Valley, poi a ottobre, eh, senza quasi neanche rendermene conto, ho fatto questa, applique, questa domanda per eh, l'Università in Inghilterra, tra cui appunto Oxford, ehm, e poi a novembre ho fatto un test scritto a Roma e poi a dicembre sono andato su per eh, fare questi colloqui orali. Um, e a gennaio, dopo l'Epifania, mi è arrivata questa lettera in cui mi viene offerto un posto per studiare matematica. E quindi, tutto insieme è diventato uh, colpo reale, una cosa di cui non avevo neanche pensato neanche di sognare uh, giusto sei mesi prima e, e quindi appunto era diventato tutto reale e quello dipendeva per, per il come ci ero arrivato, per, eh, grazie a Web Valley. e uh, dopodiché mh, ho fatto la maturità eh, e ho preso il voto che mi veniva richiesto e dopo l'estate sono finalmente appunto approdato ad Oxford e, uh, e, e ho passato questo anno quasi in mezzo veramente intensi, appunto, più che altro tanto studiare, veramente molto, ma anche grandi soddisfazioni, quindi devo dire che uh, sono veramente molto contento di essere lì e uh, qui, e mi sento privilegiato in qualche modo e di questo devo ringraziare WebValley. Um, tra questi privilegi da studente c'è stato anche il fatto di essere andato in Cina, eh, a Pechino, in, con un programma di studio, di, di scambio, uh, che è stata appunto una cosa interessante però appunto proprio grazie al fatto in cui, eh, per cui ero studente. Ora appunto sto facendo il mio secondo anno di università e la mia prima laurea e um, e ora appunto da qualche giorno ho scoperto che la prossima estate farò un progetto di ricerca in uh, matematica applicata, eh, in particolare teoria dei grafi applicata all'economia e, e anche questo appunto è un, un po' un'eredità un della Web Valley WebValley eh, torno di nuovo a fare ricerca in un, in un ambiente di ricerca eh, all'università di Oxford appunto e quindi appunto Grazie davvero Web Valley, eh, però, appunto, eh, tra le altre cose, bisogna dire che la Web Valley mi ha dato molto, però anch'io ho lasciato qualcosa a Web Valley. Perché a quanto pare nel 2015 sono tornato così per fare un saluto alla Web Valley e um, ho scoperto che la eh, stanza in cui vengono fatte le presentazioni, di, praticamente la, le, le prove generali delle, most, delle, most, delle presentazioni prima della pre presentazione finale della Web Valley, quella stanza si chiama Leonessi Room. Quindi, appunto, devo dire che è appunto il mio cognome Leonessi eh, e questo a quanto pare proprio il modo non particolarmente eccelso in cui sono riuscito a fare la mia eh, presentazione a, a mio tempo quindi sperabilmente nessun altro farà di peggio eh, o perlomeno non lo auguro a nessuno e, quindi sono contento che sia rimasto un pezzettino di, di, di me a parola. a e quindi appunto Grazie a WebValley, grazie a tutti quelli che hanno organizzato la WebValley e soprattutto grazie a tutti quelli che ho incontrato a WebValley perché uh, non vi scorderò mai. Quindi grazie a tutti a presto. Ciao ciao!